Quanto dura una terapia breve? Convenzionalmente le terapie brevi durano non più di 20 sedute. Questo in realtà dipende da terapia a terapia perché ci sono tanti approcci di terapia breve. Ad esempio gli approcci psicodinamici di terapia breve possono durare anche 50-60 sedute, che non è molto se consideri che di solito e gli approcci psicodinamici non brevi possono durare anche centinaia e centinaia di sedute comunque tra di noi possiamo dire che una terapia breve di solito non va oltre le 20 sedute in realtà però può durare anche molto meno ad esempio nella mia terapia io mi do massimo 10 sedute di tempo certo ci sono delle situazioni in cui è obiettivamente necessario fare più di 10 sedute quindi non dobbiamo essere rigidi però in libro di massima 10 sedute è il massimo che io mi do questo per due motivi da un lato seguo la tradizione del Mental Research Institute, in California, Palo Alto, peraltro per sono andato anche a studiare, è stato uno dei luoghi base dell'avvio delle psicoterapie brevi, dove per l'appunto originariamente ci si davano solo 10 sedute di tempo. Però in quel caso si trattava più che altro di un progetto di ricerca, quindi il fatto di fare solo 10 sedute era giustificato anche da questo. Il secondo motivo, che ritengo più valido, che mi ha spinto a non andare oltre le 10 sedute, salvo in casi eccezionali, sono tutta una serie di studi e di ricerche che hanno dimostrato nel corso degli ultimi 20 anni ricerca, forse anche 30, che nelle prime 10 sedute si ottengono i risultati migliori. Praticamente, nelle prime 10 sedute il tuo miglioramento è questo, e nelle successive sì, puoi continuare a migliorare, ma non ha la stessa rapidità, quindi è un modo un po' per dire che il terapeuta nelle prime 10 sedute ti può aiutare tantissimo a cambiare e in quelle successive un po' di meno. Io per la mia pratica personale preferisco dire diamo il massimo in queste 10 sedute perché dopo probabilmente se non siamo riusciti a ottenere più di X difficilmente otterremo di più. Non è strano questo. Eh, da un lato ti racconto un, uno studio curioso. È stato fatto questo studio su due gruppi di, di soggetti. Ad alcuni veniva detto che avrebbero fatto solo 10 sedute di, di terapia, ad altri veniva detto che avrebbero fatto solo 5 sedute. In tutti e due gruppi fu studiato il tasso di miglioramento. Ebbene, nel primo gruppo i risultati maggiori si ottenevano verso la settima-ottava seduta, quindi quando stava terminando la terapia. Nell'altro gruppo i risultati migliori si ottenevano verso la terza-quarta seduta, cioè quando stava per terminare la terapia. Questo fa riferimento a tutto un filone di studio chiamato Dose effect cioè lo studio della dose, di quante sedute sono necessarie, che ci fa capire appunto che in realtà anche poche sedute bastano. Spesso anche solo una. Io sono andato in Australia, in California, appunto, a studiare la single session therapy, la terapia singola, perché in alcune situazioni basta veramente dare un avvio alla persona per vedere poi dei risultati. Tra l'altro tra questi studi ci sono quelli di Martin Seligman che è conosciutissimo per essere il padre della psicologia positiva ma prima ancora è stato past president dell'American Psychological Association. Quindi in sostanza bastano anche molte poche sedute per risolvere un problema. Certo, quante sono necessarie dipenderà dalla persona e dal tipo di problema ma solitamente in meno di 20 sedute, spesso 10, spesso anche meno, il problema si può risolvere. Ciao e al prossimo video! Quanto dura una terapia breve? Sottotitolo, quanto è breve una terapia breve?